signori in una storta coda liscia felpato e ramoso, consiglieri alleati dei magici malfattori, sono lieti di presentarvi la mappa del malandrino. di duita a tutti non sapevo quando sarebbe uscito questo video e penso che dal titolo avrete capito il motivo per cui in quello che spero che sarà il prossimo vedete una piccola correzione perché dico nel video precedente c'è la blind drawing invece nel mezzo tra la blind drawing e il, pro, il prossimo troverete questo ma veniamo al vero argomento del video si tratta della mia prima collaborazione con l'azienda l'azienda in questione è, è la tua cover personalizzata di cui vi lascerò il sito ma qual è il, il vantaggio di questa collaborazione? non è soltanto il fatto che io abbia avuto una cover gratis perché così è stato ma l'azienda in cambio della cover praticamente gratis altrimenti costerebbe 15,90 euro mi ho offerto un codice sconto per voi prima però vi faccio vedere la mia ve la mostro prima così ho cioè praticamente a mano normalmente poi però eh, siccome non so se quanto si vedrà vi lascio anche una foto allora la cover che ho scelto io questa Io non so quello che voi state vedendo si tratta uh, della mappa del malandrino l'ho scelta con le scritte in inglese perché sinceramente in italiano non ho trovato quello che volevo ma non è un problema ho scelto la mappa del malandrino perché volevo qualcosa di potteriano, però il simbolo di doni della morte non mi piace non vi sto a spiegare i motivi perché sarebbe una cosa troppo lunga e, um, Praticamente, come ha funzionato? Ho chiesto io la collaborazione a questa azienda. Ho trovato, devo dire, molta gentilezza. Un, un po' lo dicevano già tutti, però insomma, finché non si trova, finché non si prova, non si sa. In generale, eh, sono stati molto gentili, appunto. E anzi, <ride> hanno pregato me <ride> di, di tenere. A, a, fede alla collaborazione perché pare che ci siano state altre persone che hanno voluto prendere l'impegno probabilmente per accaparrarsi il, la cover gratis e, e poi non, non so, non hanno fatto il video, non hanno ben capito io come vedete il video lo sto facendo oggi è il 25 giugno, conto di pubblicarlo in giornata perché eh, la cover mi è arrivata praticamente ieri pomeriggio, però ieri pomeriggio non avevo possibilità di, di girare il video. Eh, poi cos'altro devo dire, sto, sto andando a ruota non mi sono scritto niente. I tempi di spedizione in realtà non sono così lunghi, lo sembrano perché giustamente si dà la precedenza ai clienti. Prima io ho fatto... Mm. L'ordine il 9 giugno è stato spedito il 21, il 25 non so bene a che ora, ma penso intorno a ora di pranzo, anche se poi me mi ho visto la posta il pomeriggio, penso intorno a ora di pranzo era arrivato. Mm. Ci sono già uscito, perché io sapete porto sempre la cavezza al collo, mi sono trovato molto bene rispetto a quella che avevo prima sebb sebbene sia un po', un po grandina perché è un Zoom Galaxy però non ho avuto il, um, il problema di non ho avuto il problema della cover che si staccava completamente cioè se si sposta questa qui probabilmente perché è fatta meglio di quella del negozio cinese se si sposta riuscite a, a rimetterla a posto quindi ricapitolando se voi iscritti volete usufruire dello sconto del 10% che l'azienda mi offre per voi dovete inserire al momento dell'acquisto un codice sconto che vi lascio uh, nel box informazioni mi raccomando guardate lo sto benedetto box informazioni vi lascio anche la pagina facebook dell'azienda vi lascio pure la mia non si sa mai ve la inviate a vedere ogni tanto Spero che questa impostazione di video un po' diverso che ho dato vi piaccia e mi raccomando, non perdetevi il prossimo video perché è una collaborazione uh, sia divertente da un lato per l'argomento che abbiamo scelto e comunque ci tengo perché fa vedere che qualcosa di buono ancora in YouTube Italia c'è Io vi saluto, mi raccomando se vi capita di passare qui per la prima volta, iscrivetevi. iscrivetevi al mio canale e alla mia pagina Facebook, taglierò tutte le mie dislessie e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!